Oggi facciamo l'analisi fondamentale e di price action del titolo ST Microelectronics. Prima di procedere tuttavia vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare le notifiche se vi interessa la price action poi vi invito anche a dare un occhio se vi va al mio canale youtube dove invece si parla più che altro di management, marketing, business, economia aziendale eccetera eccetera e infine vi invito anche a seguirci su tutti gli altri canali social, detto questo possiamo andare sul grafico eccoci quindi sul grafico di ST Microelectronics, qui siamo sul mensile e il trend è nettamente long e lo si vede chiaramente dal 2016 più o meno il prezzo è salito e basta, ovviamente con qualche ossigenazione più o meno profonda, tra cui quella attuale e quella che fu causata diciamo, dal Covid, infatti vedete la data febbraio 2020, marzo 2020 e poi il prezzo ha ricominciato a salire fino ad arrivare a questi massimi per poi ritracciare ed essere ai livelli praticamente attuali tuttavia prima di procedere con eh, l'analisi di price action e quindi andare sul settimanale tracciare i livelli eccetera eccetera andrei un attimo a vedere i ricavi di questa società perché sono molto interessanti, infatti vedete come il fatturato è aumentato nel 2020 rispetto al 2019, e sono aumentati anche gli utili, rispettivamente del 6,90% e del 7,77%. Tra l'altro se andiamo anche a guardare i dati trimestrali, anche qui abbiamo comunque sia utili nell'ultimo trimestre per 364 milioni, il che è piuttosto positivo, e la ragione sta prevalentemente nel fatto che c'è scarsità di cibo, e praticamente ST Microelectronics starebbe già lavorando addirittura al 100% della propria capacità produttiva ed è per questo ovviamente che il, il fatturato sta aumentando nel tempo e anche gli utili tanto vero che anche a livello trimestrale appunto la società è promettente gli investimenti nel settore tra l'altro aumenteranno sia in Europa che, che negli Stati Uniti nel futuro o almeno è molto probabile che ciò possa accadere, proprio per il fatto che ciò che fa STMicroelectronics, quindi chip eccetera eccetera, sta diventando sempre di più un qualcosa di strategico anche a livello di stati. Quindi visto come sta andando il discorso del, dei ricavi e degli utili e visto quindi che sta comunque aumentando, nel 2020 è aumentato rispetto al 2019 e probabilmente in futuro avremo ulteriori aumenti, possiamo andare di nuovo sul grafico e a questo punto vedere il weekly. Eccolo qui, e iniziare a tracciare qualche livello perché per capire un pochettino quella che può essere la pre-section e quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro. Allora, il livello più importante che io vedo è questo qui: ecco questa zona qui importantissima e poi un altro livello che andrei a segnare è questo allora qui ci sono delle osservazioni da fare in quanto io ho segnato questi due livelli però dobbiamo ovviamente considerare le aree nel senso che adesso vi faccio vedere meglio per quanto riguarda la zona in cui potremmo vendere ipoteticamente o in cui potremmo acquistare qualora si tornasse decisamente sopra a questi livelli è ovviamente tutta questa nel senso non è solo ed esclusivamente 34,080 è tutta questa zona E lo stesso vale per questa parte più, più basso Nel senso noi dobbiamo considerare tutte queste parti diciamo del grafico In quanto potrebbe verificarsi qualcosa di interessante Un po' su tutta questa area Tuttavia fatta questa premessa Guardate come è importante questo livello di 29,200 circa Allora è il punto in cui il prezzo è stato buttato giù Durante la crisi che c'è stata all'inizio della pandemia Quindi all'inizio del covid Guardate è arrivato qua boom, crollato, poi guardate cosa è successo, il prezzo ha iniziato a riprendersi, è salito è salito è salito, boom, l'ha sentito di nuovo questo livello, poi è andato su in volatilità e qui ovviamente qui ha rallentato un po' però poi è andato su bello deciso e poi boom, crollo in volatilità e si ferma preciso preciso su quel livello dove si era fermato a suo tempo quando era crollato per il covid, poi ritorna su, ritorna giù, boom, di nuovo, ritorna su, boom, di nuovo. Quindi guardate, 1 2 3 4 5, cinque volte ha sentito in modo evidente questo livello, il prezzo. Quello a cui voglio arrivare è che questo è un po' un livello di spartiacque perché nel caso in cui adesso il prezzo dovesse fare qualcosa del genere e magari andare giù con decisione, Ecco che questa può diventare una zona molto interessante per capire diciamo, l'inversione del trend, nel senso che se dovessimo tornare sotto a questo livello è facile che, insomma, che cambi la view proprio su questo mercato perché torneremo sotto un livello molto importante e potrebbe invertirsi l'andamento del, del titolo. Tuttavia è anche un segnale molto importante quello che ci potrebbe dare questo livello sempre nel caso in cui invece dovesse crearsi qualcosa di molto chiaro appunto su questo livello. Nel senso adesso siamo qui. Il prezzo potrebbe ovviamente fare quello che, quello che vuole, però magari inizia magari a comprimere ancora un pochettino qui così, poi scende e poi magari qua fa qualcosa di veramente molto chiaro ed ecco che questo potrebbe indicare un qualcosa che ci dia poi la forza per tornare decisamente su, superare questi livelli che sono ovviamente importanti ma non importanti per adesso come questi ed ecco che potrebbe davvero iniziare a crearsi una dinamica che potrebbe poi nel tempo portare a un trend che vada bene al di là dei livelli diciamo di massimo attuali e quindi creare dei presupposti ottimi sia per il breve periodo ipoteticamente che per il lungo periodo perché noi possiamo ragionare sia in ottica di breve periodo quindi per esempio cercare di comprare questi livelli per poi chiudere l'operazione per esempio a questi livelli poi ricomprare questi livelli per cercare di chiudere un po' più in alto eccetera eccetera Oppure possiamo ragionare in ottica di lungo periodo e che si può fare perché i dati di questa società sono buoni a livello fondamentale dopo andiamo a vedere anche questi e di conseguenza tenere le posizioni diciamo aperte comprando proprio per esempio le azioni e quindi investire in questa società sul lungo periodo. Quindi secondo me è molto interessante tuttavia noi dobbiamo osservare un po' ovviamente la realtà dei fatti quindi guardare tutto quello che può succedere quindi. Opzione numero uno, si torna al di sotto di questi livelli e quindi potrebbe cambiare la view del mercato e sinceramente abbandonerei l'idea di investire su questo titolo perché si andrebbe short e io sinceramente su titoli azionari preferisco andare sul solido, andare dove i bilanci sono, sono sani, dove, insomma, dove i titoli crescono e non dove i titoli scendono. Poi ovviamente ognuno può fare l'investimento che preferisce, esiste anche la vendita allo scoperto quindi uno può anche decidere di mettersi short per esempio qualora si tornasse qua sotto e si creassero delle dinamiche molto chiare ecco, quello è un ragionamento che io faccio solo in ottiche di breve termine non di lungo termine, ma al di là di questo quello che potrebbe succedere magari nei prossimi mesi, non ovviamente a livello definitivo, potrebbe essere una lateralità, nel senso adesso siamo qui guardate bene, ha fatto tac tac, tac tac, tac. qui l'ha sfiorato, il livello diciamo, però comunque noi consideriamo tutta l'area, quindi va bene poi di nuovo ha toccato qui e ora ha rimbalzato sta tornando su quindi quello che potrebbe succedere è tranquillamente magari salire in volatilità di nuovo fino a questi massimi poi magari lateralizzano un pochettino qualche giorno o meglio un paio di settimane e poi dare un segnale short e quindi far partire una dinamica di lateralità cioè perché no può succedere Ecco, qualora succedesse potrebbe durare magari diverse settimane, qualche mese e poi vedere cosa succede. Magari il titolo ha bisogno appunto di, di compressare facendo una lateralità per poi tornare sopra, per esempio. Magari nel frattempo anche il price earning potrebbe assumere valori anche più accettabili, anche se adesso poi andremo a vedere anche quello. E allora creare la dinamica magari tra due anni per esempio, no? tre anni o una cosa del genere. Oppure al contrario non fa... Non fa questo Via Ma scende E torna giù Può anche fare questo E allora vale il discorso che, che abbiamo fatto prima Per quanto riguarda il tornare sotto a queste aree Ok quindi abbiamo visto quello che secondo me potrebbe fare a livello di di price action, quindi andiamo adesso a guardare i dati fondamentali di questo titolo che io reputo sinceramente piuttosto interessante. Allora, abbiamo un price earning di 27,54 che è abbastanza altino, per esempio Intel che è una società simile anche se ha una capitalizzazione molto più elevata perché a differenza di... ST STMicroelectronics che ha 34,167 miliardi di capitalizzazione, Intel ha circa 232 miliardi, tuttavia Intel ha 12,88 quindi vedete come comunque questo valore se si abbassasse un po' sarebbe meglio e oltretutto anche a livello un po' tra virgolette universale, 2754 non è una cosa stratosferica però è un po' altina. Poi abbiamo un earnings per share di 1,38 e va bene utili e ricavi li abbiamo già visti all'inizio del video quindi andrei in statistiche a vedere gli altri dati ecco abbiamo qui quindi tutti i dati che ci possono interessare poi ovviamente ognuno di noi deve andare a vedere i dati che più ci interessano nel senso io per esempio vado a vedere come ben saprete se avete visto anche i video precedenti il margine di profitto 11,61% è buono perché vuol dire che l'11,61% dei ricavi si trasforma utile, quindi molto bene poi abbiamo un ROE di 16,21% e un ROI 7,26% questo è positivo perché comunque sia una ROE così alto ci indica il fatto che l'azienda riesca a generare ricchezza, a creare redditività, quindi molto bene. Liquidità totale, poi 4,16 miliardi superiore ai debiti totali, che sono 3,16 miliardi, questa è una cosa molto molto positiva, perché vuol dire che con la liquidità riusciamo già a coprire i nostri debiti, e tra l'altro, altra cosa positiva, i debiti totali sono nettamente inferiori ai ricavi, che sono 10,22 miliardi nel 2020, erano 9,56 miliardi invece nel 2019, quindi insomma i debiti totali sono circa un terzo dei ricavi circa che la società fa in un anno quindi molto bene e Outreach 12,17% vuol dire che paghiamo il 12,17% in dividendi dei nostri utili quindi un valore abbastanza basso vuol dire che la maggior parte dei, degli utili rimane in azienda e questo a noi piace molto perché è tipico delle aziende che poi nel lungo periodo riescono effettivamente a crescere perché investono in se stesse quindi è ovvio che una società che investe in se stessa riesce poi a crescere di più nel lungo periodo rispetto alle società che non lo fanno ok quindi tutti questi dati eh, io li valuto ovviamente in modo positivo perché abbiamo un indebitamento basso e questa è la cosa principale abbiamo una società che riesce a incrementare proprio il giro d'affari nel tempo, abbiamo una società che riesce a creare valore abbiamo una società che distribuisce pochi dividendi e reinveste quindi in se stessa e quindi insomma è una cosa secondo me positiva e anche il grafico a mio avviso comunque interessante interessante perché abbiamo quest'area qua che è veramente super chiara e ci può dare molte indicazioni e davvero qualora tornasse su questi livelli e facesse davvero qualcosa di molto chiaro qui è davvero probabile che poi nel tempo si torni al di sopra di queste aree e che addirittura si creino poi altre opportunità sia per il breve che per il lungo periodo invece qualora dovessimo tornare sotto queste aree che sono proprio importantissime ecco se dovessimo tornare sotto queste aree allora lì inizierei a valutare la cosa solo ed esclusivamente per il breve termine per fare qualche short proprio volendo ma non è l'operatività che preferisco sinceramente Io preferisco mettermi long sui titoli però in senso è comunque un qualcosa che, che si può fare e si può valutare con questo direi di aver concluso, io comunque ricordo a tutti di non essere un consulente finanziario, quindi tutto ciò che dico è solo una mia opinione e non è da intendere come consiglio di investimento e soprattutto è esclusivamente a scopo didattico per farvi vedere un pochettino come guardo, guardo le aziende. Quindi detto questo io vi ringrazio per aver visto il video, vi chiederei un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale se vi piacciono video di questo tipo, se vi interessa la section, eccetera eccetera. Quindi io vi auguro un buon proseguimento, ci vediamo alla prossimo video ciao a tutti